Intanto ringrazio i compagni Notap e di Lecce che hanno solidarizzato con il nostro spazio, il cantiere sociale, se volete solidarizzare, io sto col cantiere sociale, con l'ASTAC, noi accettiamo foto di gruppi singoli, proprio perché è uno spazio che nasce sulle basi di questa proposta, cioè sul mutualismo sul conflitto ma sul sostegno reale ai soggetti sfruttati andando direttamente nei quartieri e in questo caso nel quartiere Varignano uno storico quartiere popolare di Viareggio per andare direttamente a parlare con coi soggetti che purtroppo da molti anni molti di noi hanno perso il contatto diretto non riescono più a dialogare a ragionare con questi soggetti subalterni sfruttati e abbandonati abbiamo ricominciato con il cantiere a fare pratica da Basso attraverso la lotta per la casa, la brigata antisfratto, gli sportelli lavoro che, in qualche modo, vogliono rompere anche grazie, a, grazie al sostegno dei sindacati conflittuali. Ma che vogliono rompere con l'accordo dei, dei confederali che hanno svenduto per anni le lotte sociali di questo paese. E non è solo un meme vedere la Monti che ride con la Camusso, è purtroppo la realtà degli ultimi anni della lotta nel mondo del lavoro, la lotta di classe la fanno, la stanno facendo noi, bisogna ricominciare a farla anche attraverso gli sportelli di sostegno lavoro. Eh, oh, mi sono allargato, la prima cosa che volevo fare però è chiedervi un applauso a eh, Riccardo Antonini e tutti i familiari. Dei, della strage di Viareggio, a Riccardo Antonini licenziato perché si è opposto a Moretti e anche questo mi ricollego ai compagni Notap, per la prima volta a Viareggio una strage di 32 persone che non erano al lavoro ma erano a farsi fatti propri nelle loro case la dereg deregolamentazione dei trasporti, la privatizzazione ci ha portato in 30 anni ad avere più di 3-4 stragi, mi ricordo Crevalcore, Viareggio e Corato come ultimo, che hanno, sono i simboli della privatizzazione e della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. E chi si oppone a questo viene licenziato come è stato licenziato Riccardo Antonini. Noi abbiamo avuto l'esperienza di un soggetto come Moretti e di Eletti che poi si sono ritrovati anche al TAP perché gli hanno dato sette anni per la strage di Viareggio, è uscito dal pubblico e l'hanno riciclato nel privato e se lo sono ritrovati, se lo sono ritrovati in, in Salento. Eh, I moretti che rappresentano proprio quella che è la pratica di privatizzazione delle, dei trasporti e della sicurezza pubblica che, so, che sono stati votati come cavaliere, sono stati sostenuti come cavaliere da tutti, da, da liberi e uguali fino alla Lega in maniera univoca e addirittura gli hanno dato anche l'abbonamento a vita e 10 milioni di buona uscita dopo, sette, dopo una condanna a 7 anni in primo grado. Purtroppo eh, purtroppo oggi vediamo una, una strage di Viareggio, un processo che probabilmente andrà in prescrizione, mentre invece i compagni Notav in cinque anni hanno chiuso tre gradi di giudizio. C'è una giustizia di classe in questo Paese e attraverso le lotte sociali possiamo smontare anche questa giustizia e Cerchiamo di proporre che le straci sul lavoro come la, o le straci del capitale non vadano in prescrizione perché sono le nostre straci di stato del nuovo millennio. Chiudo velocemente dicendo che questa campagna elettorale per noi a Viareggio, ma penso anche con i compagni dell'OPG che conoscendoli da pochissimo ci hanno trascinato in questa bellissima avventura, bisogna ribaltare la campagna elettorale, continuiamo a fare le nostre pratiche di mutualismo, di lotta e ci infileremo dentro quella roba lì, non è l'elettorale che deve spostare le nostre pratiche, ma saranno le nostre pratiche che spostano il lato elettorale. Abbiamo sempre sentito come importante avere rappresentanza credibile, l'unica rappresentanza credibile sono la radicalità, le pratiche e la genuina follia anticapitalista che il potere al popolo ci può dare. Grazie.